Buongiorno a tutti. Siamo in diretta? Penso di sì. Antonio, salve. Ciao Antonio. Ciao eh, Stefano. Secretario generale di Cittadinanza, Cittadinanza Attiva. Io sono Stefano Vella. Vabbè, eh. Perché facciamo questi Global Health Now? Adesso è un po' che li facciamo. Li facciamo per dare seguito a quello che era il Festival della Salute Globale che avevamo inventato un anno e mezzo fa ormai anche con Walter Ricciardi e con la terza che si era entusiasmato di questa idea e il festival è andato benissimo, poi naturalmente siccome doveva essere a aprile proprio nel momento quello giusto, l'abbiamo eh, spostato a novembre e sarà online però nel frattempo abbiamo cominciato a fare delle piccole trasmissioni eh, come Radio Londra diciamo eh, Radio La Terza e, e queste trasmissioni sono su temi che poi in realtà sono quelli del festival che sarà online ma sarà pieno di, di, di, nuove, cose, di nuove cose perché effettivamente il Covid qualche cosa oltre ad averci distrutto tante vite, eh, tanti colleghi tanta, per, tante persone la vita di tante persone l'economia di tante persone eh, ieri per esempio c'è stato un meraviglioso Global Earth Now con Giovanni Vecchi. Giovanni Vecchi che ha parlato della povertà in Italia e di quella che c'era prima del Covid e di quello che sarà purtroppo dopo se non ci, ci ripigliamo rapidamente. Allora oggi con, Giovanni, con il giovane Gaudioso lo chiamo così perché siamo amici da sempre eh, parleremo di una, non parleremo di Covid o perlomeno lo parleremo di sfuggita parliamo di che cosa forse il covid ci ha insegnato allora io ho sott'occhio qui due cose importanti uno questo survey che è uscito oggi del World Health Organization che dice che cosa è successo a causa del covid a tutti i pazienti che hanno delle malattie croniche hanno fatto un survey su 155 nazioni e hanno visto che al minimo, come minimo sono calate del 40% tutti gli interventi sulle malattie cardiovascolari, sull'oncologia, sul diabete. E la maggior parte dei eh, paesi che hanno risposto hanno detto che hanno un, un programma di sanità pubblica distrutto, sia per quanto riguarda la prevenzione che per quanto riguarda la terapia e la diagnostica. Eh, e quindi sarà, sarà dura ricostruire tutto ciò. Eh, Antonio lascio a te la parola che, che, che cosa, innanzitutto che cosa è successo eh, perché so che questo, questa sera ci sarà eh, un data room della Milena Gabanelli che farà, darà i numeri su quante eh, visite milioni sono saltate quante TAC quanti esami diagnostici quante mammografie sono saltate saltate e riprogrammate sperando bene entro dicembre in parte e l'anno prossimo. E questo certo ci avrà un impatto perché alcune di queste cose magari possono essere rimandabili e molte invece eh, forse ne andava anche della pelle di qualcuno. E allora innanzitutto questo e poi che fare come diceva Lenin eh, ai suoi tempi, che fare. Antonio vai. Benissimo, eh, ciao Stefano, bentrovate, e bentrovate a tutte le amiche e gli amici che sono collegati. Allora, prima di tutto una cosa, lo dico perché eh, diciamo in questi mesi ne abbiamo sentiti un po' di tutti i colori. Facciamo un piccolo passo indietro, qualche giorno prima che scoppiasse la vicenda Covid, qual era la, la, la situazione del paese? La situazione del paese è di un paese che aveva un problema strutturale di risorse del Servizio Sanitario Nazionale, risorse finanziarie, aveva un problema organizzativo e aveva un problema di disuguaglianze bello tolto, di, di, diciamo di dimensioni importanti, con eh, liste d'attesa diversissime da, da parte e parte del Paese, mammografie che potevano, potevi trovarti ad aspettare fino a 200 giorni in alcune aree del Paese, differenze tra città ed aree interne del paese tra mare e montagna, tra nord e sud tali che ci trovavamo con cittadini di serie A e cittadini di serie B che tendenzialmente pagavano le stesse tasse, avevano gli stessi tipi di diritti e avevano lo stesso tipo di ma, necessità. Ti, ti dico una cosa così, tanto per farla più veloce ma Vai. secondo te il servizio sanitario nazionale va pagato in base al reddito? No Senti, guarda, no, basta. no, te lo dico perché è una cosa che... No, perché secondo me il servizio sanitario universale è, è universale è Universale, parliamo di questo. Quindi, da questo punto di vista, è una grandissima conquista. Aggiungo che se così non fosse, chi paga le tasse e le paga fino all'ultimo centesimo la prenderebbe nel secchio due volte: nel senso che, eh, il, il, con i problemi di evasione fiscale che abbiamo nel nostro paese, parlare di una cosa segmentata di un servizio segmentato sulla base del reddito dichiarato vorrebbe dire che, diciamo, la diseguità aumenta, per cui... Bravo, allora, la volevo solo lanciare così. Diciamo... Eh, il nostro è universale per, per, per, è universale per Costituzione, vai. Lo è per Costituzione, ma oltre ad essere universale deve essere esigibile, per cui il tema, da questo punto di vista, è che i diritti che sono sulla carta non resti tali, non siano diritti di carta, ma siano diritti concretamente esigibili. Quindi questo accadeva prima del covid Cosa è successo? È successo che ovviamente abbiamo le, visto l'emergenza che ci ha cambiato completamente le vite, abbiamo visto tante persone eh, a cui volevamo bene che non ci sono più e quando sento qualcuno che dice, beh, dobbiamo ritornare il prima possibile come stavamo prima, beh, io ho qualche dubbio perché non è che prima stavamo alla grande, nel senso che quello che abbiamo vissuto in questi mesi ci deve aiutare a far sì che certe cose non accadano più. Lo dico perché... La, la, la cosa tragica e anche sfidante di questa emergenza è che in qualche modo è come se in questo momento fossimo nel, nel mezzo di una specie di guado, no? per cui puoi passare dall'altra parte del fiume e puoi iniziare una nuova vita o puoi affondare. Lo dico perché tantissimi si sono riorganizzati, i servizi si sono riorganizzati in questa fase, hanno sperimentato cose nuove che sembravano impossibili, immagina la telemedicina, sono vent'anni che ne parliamo nel nostro paese, non viene... Eh, e ancora non è che l'abbiamo capito la gente non è che l'ha capita che cosa vuole dire esattamente la teoria eh, ecco. non, solo, ma non, non solo non solo non l'abbiamo capita ma pensiamo, partiamo dal presupposto che sia una cosa dell'oggi o del domani ma veramente una cosa dell'altro ieri che si utilizza in tantissime parti del mondo ordinariamente per far sì che ad esempio le persone non si debbano recare negli ospedali per fare le cose che possono fare da casa o ad esempio nei propri distretti sanitari. Per cui questo è un pezzo che sta andando avanti e un altro pezzo invece dell'amministrazione del servizio sanitario pensa di ritornare a come stavamo prima. Ecco, lo dico chiaramente, se torniamo a come stavamo prima, il gap che si è creato e soprattutto le disuguaglianze che già avevamo prima, che ora si sono moltiplicate, non saranno mai superate. Abbiamo bisogno di un, di un modello eh, organizzativo completamente diverso che parta dei bisogni delle persone, ad esempio, abbiamo 11 milioni di persone nel nostro paese che vivono nelle cosiddette aree interne del paese, che sono eh, diciamo, le montagne, le aree disagiate, quelle che sono più distanti da un ospedale. Ecco, se partiamo da un modello, ritorniamo ad un modello che è tutto concentrato sull'ospedale, quando avranno la possibilità queste persone di avere l'accessibilità a tutta una serie di servizi, ad esempio di diagnostica, che sono stati sospesi? Aggiungo un'altra cosa, che è evidente che bisogna cambiare completamente il modello di organizzazione dei servizi, perché non è normale che in una fase come quella che abbiamo visto, siano stati sospesi per grandissima parte del tempo gli screening oncologici e i vaccini. Che senso ha? Cioè tu la mattina dici che è fondamentale attendere il vaccino, e facciamo tutti del nostro meglio pregando perché il vaccino arrivi prima possibile e il pomeriggio abbiamo anche un momento di questo va. esatto e, e, il pomeriggio mi sospende i vaccini e, diciamo non è, è una cosa totalmente fuori senso e poi tra altre cose è spezzo una lancia a favore della Lombardia che ha avuto molte critiche e molte se le è meritate però la Lombardia che stava e sta nella situazione che conosciamo il 14 aprile ha ripreso a fare i vaccini Altre regioni del nostro paese, dalla, in parte il Piemonte, questo il dato è aggiornato un mesetto fa, ma in parte la Sicilia, non erogavano i vaccini e non mi sembra una cosa normale. Che no, tipo di... Infatti, infatti, guarda, io sai che cosa ho qua? Un documentino di cittadinanza attiva, qua sotto ce l'ho, ecco, che sarebbe la tua aud audizione alla Commissione Parlamentare per la Semplificazione e tu dai qualche ricetta, per esempio una è quella della, eh, della medicina, di, di aumentare la medicina del territorio, che vuol dire questo? Che vuol, che è, che, perché era è, è la parola d'ordine, la medicina del territorio, il virus andava affrontato sul territorio, non negli ospedali, all'inizio dello tsunami forse non è stato possibile, ma adesso che lo sappiamo forse la medicina del territorio in qualche senso ce l'ha. Sì, diciamo che gli ospedali sono stati per tanti anni nel nostro paese una specie di coperta di linus, Per cui tu lo vedi fisicamente, è come se lo abbracciasse fin quando c'è quella struttura fisica, nel momento in cui c'erano i tagli, che ci sono stati, nonostante qualcuno fino all'altro ieri lo negava, eh, si abbracciava fisicamente la struttura e ci proteggiamo l'ospedale e poi il resto vediamo che si fa. Questo resto vediamo che si fa, ha portato al fatto che in moltissimi anni, se gli ospedali più o meno reggevano, la medicina territoriale scompariva. Quando parlo di territorio, parlo non solo della figura fondamentale, essenziale del medico di famiglia, che andava in pensione e non veniva sostituito, per cui abbiamo aree del paese dove manco ci sono più una parte dei medici di famiglia, ma parlo del fatto che, ad esempio, in tante aree del territorio, ad esempio, le, le farmacie di comunità, che sono il nostro caro vecchio farmacista rurale, è l'unico servizio che c'è sul territorio e tu gli toglievi i servizi invece di darglieli, parliamo dei distretti che venivano chiusi e che non c'erano più, parliamo dei consultori familiari parliamo dei servizi di vaccinazione cioè tutte quelle cose che messe insieme e che molto spesso anche quando c'erano non dialogavano tra loro fanno la presa in carico dei servizi territoriali che Perché... altro potrebbe essere fatta Forse, ecco, forse una cosa che si potrebbe cambiare è proprio quella del collegamento tra ospedale e territorio. Cioè, senza segare, scusa, completamente l'ospedale. Io so, mi sto occupando, per esempio, di una cosa che tu sei coinvolto, perché forse dopo l'estate faremo un convegno sull'oncologia sul territorio. Allora, lì, certo, ci sarebbe il fatto che poi il, il tuo oncologo, mh, non c'è bisogno che di vederlo in ospedale, lo puoi vedere la prima volta e poi ti segue anche sul territorio cioè nel senso che è in collegamento con i medici del territorio che seguono te eh, quindi c'è un collegamento non è, adesso non è, non vorrei fare una frattura cioè prima tutto ospedale, adesso tutto territorio Solo deve essere un molto coordinato giusto? Deve esserlo e può esserlo perché abbiamo le competenze, abbiamo le tecnologie e tutta una serie di cose si possono fare ad esempio, dico per dirlo, in questo momento, diciamo, una delle cose belle del progresso scientifico è che negli ultimi anni, con circa 300 e passa 1.340.000 persone che ogni anno si ammalano di tumore nel nostro paese, abbiamo fortunatamente tanta gente che guarisce oppure si cronicizza nell'ambito oncologico. Questo che vuol dire? Vuol dire che una serie di persone che prima erano allettate, quindi stavano fisicamente in ospedale, ora, ad esempio, vanno negli ambulatori, Oncologici, un'idea idea hospital, eccetera, eccetera, e fanno una serie di prestazioni. Che Beh, sono comunque sì. però affollatissimi, io li ho esatto. preparati, ecco. E qui è, è una fase in cui questi spazi stanno diventando come gli ipermercati all'ora di punta. Ora, lo diventeranno sempre di più come effetto positivo del progresso scientifico, e quindi di nuove terapie che si possono fare con quel tipo di somministrazione infusionale o sottocute, eccetera, eccetera. Ora avere la possibilità di trovare delle modalità diverse di somministrazione di queste cure, ad esempio a domicilio, perché il problema del territorio, nel, nella, nella, in quello che abbiamo visto in questi mesi, è che non solo avevamo una medicina territoriale debole, ma un'assistenza domiciliare assente. Il miglior modo di proteggere le persone fragili è, utilizzando gli strumenti a disposizione anche di carattere tecnologico, dei percorsi di cura, curarle a casa, protegge quelle persone dalla possibilità che gli ospedali non vengano affollati e non avrebbe creato quei lager che sono diventate le RSA in questi mesi perché c'è qualcosa che non va quando le RSA diventa lo, il piano B perché tu non hai un modello di gestione sul territorio diventa un problema e questo non ce lo possiamo permettere quindi le cose si possono fare e se tu prendi come parametro il fatto che i servizi vanno costruiti intorno al cittadino vedi che cambia il modello e, e certo. ripeto si possono fare, non stiamo parlando di grandissime sfide onestamente ma per esempio guarda ci sono delle cose molto semplici che voi avete proposto cioè il rinnovo dei piani terapeutici cioè questo l'AIFA mi pare l'abbia fatto di dire cioè, ba, cioè, non è che cioè, non possiamo ogni volta tornare in ospedale e fare la fila per il rinnovo dello stesso piano terapeutico che tra l'altro va avanti per anni a stavolta e eh. poi appunto la medicina le medicine portate a casa, quello si può quindi possiamo anche eh, a parte mettere in mezzo i farmacisti, anche quelli, diciamo, le farmacie, oltre alle farmacie territoriali, ma poi il terzo settore può aiutare obiettivamente. No? Sai quanti, quanto lavoro si potrebbe dare in questo modo. No? Adesso ci sono dei fondi per dare, eh, fondi, per dare soldi diciamo, alla, alla sanità, pare. Eh, usiamoli giusti, nel modo giusto diciamo, oltre a sistemare le terapie intensive, usiamoli per il territorio eh. sì, devo dire da questo punto di vista eh, tutte le volte che uno dice eh, quante volte eh, abbiamo visto in queste settimane in questi mesi, l'hashtag andrà tutto bene, no? e l'hashtag andrà tutto bene come la coperta di Linus prima, no? Uno a fuori di dirlo diciamo come un mantra poi si convince che va tutto bene no, dico a chi non l'avesse capito che non andrà niente bene se le cose non cambiano, e ti faccio un esempio tu giustamente parlavi di piena di reperdisi nel momento in cui hai rinnovata per due volte si parte dal presupposto che forse è arrivato il momento di fare il tagliando ad uno strumento che quando fu ideato aveva un suo ruolo, una sua funzione, forse ora va un pochino ripensato. Ecco, e di stamattina è arrivata sul, sul mio tavolo una decisione di una regione, di un'importante regione, diciamo così, del nord, non centro, non est, diciamo più verso l'ovest, che confina con la Francia, che dice eh, che non solo non bisogna prorogare i piani terapeutici, ma bisogna anticiparli perché bisogna ritornare prima possibile a come si stava prima e guardate che era prima che non funzionava nel senso che il piano terapeutico è uno strumento burocratico che crea problemi al malato cronico e l'AIFA, giustamente come citavi sta già tentando di superare anche questo modello, la settimana scorsa ha iniziato a dare la possibilità di prescrivere per i medici di famiglia i, i, i nuovi anticoagulanti orali si sta ragionando sul diabete, si sta ragionando sulla BPCO dobbiamo cambiare il modello per cui bisogna responsabilizzare il medico che prescrive eh? ma bisogna semplificare la vita alle persone ma assolutamente e per esempio una cosa che di cui molte associazioni diciamo eh, di donne devo dire perché una cosa di cui volevo parlare eh, perché l'altro giorno appunto eh, vecchi mi ha fatto vedere questa cosa della povertà che ti dicevo prima che è disastrosa. ma eh, se pensiamo poi a, a a sezionare per, per genere eh, l'impatto della crisi economica sulle donne è molto superiore a quella degli uomini, che già è importante. Tra l'altro una cosa che mi ha fatto impressione in quello che ha detto Vecchi e che se lo volete l'ho andata a pescare la sua presentazione, eh, lo so, è che chi pagherà di più questa crisi sono i giovani. Non sono le persone come me, che hanno una certa età, eh, c'è cioè, proprio un gradiente terribile cioè chi pagherà questa crisi, stiamo parlando in generale oltre che non solo della salute ma insomma della parte economica, saranno proprio le, le, le, i più giovani e le, donne, e le donne, perché sapete che in tutto il panorama della sanità italiana più del 70% degli operatori sanitari, compresi i medici, sono donne cioè il sistema sanitario italiano si regge sulle donne no, questo è è una cosa eh, importante da dire al di là dell'imbuto che c'era quello che si chiama il famoso imbuto eh, sull'accesso per esempio alla facoltà di medicina poi, se, poi mancavano i medici e eh, mo' ce ne siamo accorti la specializzazione non, non c'era l'accesso alle specialità eh, e ci siamo accorti che effettivamente i medici servono casualmente eh, servono eh, però ecco questo discorso per esempio, delle donne è una cosa molto importante che che dobbiamo pensare che sono le, tra, io le metterei tra le persone più fragili adesso oltre eh, perché sono quelle che avranno l'impatto ancora più pesante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo se una donna che fa un bambino purtroppo a volte si licenzia adesso lo dico è uscito un dato oggi mi pare importante beh lo, è, è verissimo è quello che dici permette diciamo sfatiamo un altro mito quante volte, e lo dico anche nel mondo scientifico, qualcuno diciamo, diceva ma, sai, ma tutto sommato questa vicenda del il virus, il Covid, è, è tutto sommato democratico perché colpisce tutti allo stesso modo, una specie di livella. E non è affatto così, no. non è affatto così perché colpisce ovviamente chi ha meno barriere difensive di carattere economico, di carattere sociale, eh, per quanto riguarda la, la tutela sanitaria, ma non solo, anche quella sociale. Perciò, ad esempio, per quanto mi riguarda, neanche noi come organizzazione siamo stati sempre contrari contro, al diciamo, contro modello dei voucher o dei bonus, no? Cioè tu mi devi mettere nelle condizioni affinché io possa... Quello che desidero della mia vita, ma non dandoti un bonus, ma dandoti i servizi, mettendoti nelle condizioni di poterli esigere, avere gli asili nido anche ad esempio per quanto riguarda le, le, le, le mamme e le donne in generale, perché non riescono ad accedere agli asili nido per i loro figli. Già in condizioni ordinarie, pensa adesso, certo, quella disparità che già c'è in condizioni ordinarie diventa impossibile. Beh, ma pensa a stare, pensa che cos'è è stata la, il lockdown in due stanze con tre bambini. Scusa, eh. lo dico perché io intanto mi guardavo attorno stavo chiuso qua dentro sono andato pure a lavorare in Sardegna un attimo ma poi sono stato chiuso giustamente eh, però io ho una casa diciamo agibile E eh, eh, però andando in giro adesso vedevo quelle zone di Torbella Monaca Casa Lecce. Eh, Allora, quei palazzoni in cui stai dentro con tre bambini dentro due stanze penso sia stata una cosa terrificante, no lo dico perché questo vuol dire, e, e tra l'altro ha pure funzionato, cioè la gente c'è pure stata, a me non so come dire è, è una cosa spettacolare quello che poi ha fatto il paese, no? Adesso mo stanno tutti in giro senza mascherina però nel momento del lockdown la gente c'è stata, anche chi stava in, tre, in due stanze con tre bambini Beh, diciamo che le persone sono state una volta di più coraggiose e resilienti. Lo dico perché quando spesso si parla male dei nostri concittadini, normalmente c'è anche una sorta di, di senso di autoassoluzione della politica che tende a specchiarsi, diciamo a dare l'impressione che eh, diciamo autoassolversi quando non fa bene, dicendo ma tutto sommato sono lo specchio di questa comunità. Non è vero. Le persone sono mediamente molto migliori, mediamente mediamente, migliori di chi le rappresenta e il, il dato non è, diciamo, è quello che facevi sul quale facevi l'esempio le, tu, ma immagina quelle aree del paese che sono la gran parte che non hanno internet ad alta velocità dove la banda larga non funziona anche quello, dove, certo. dove no, no, non esistono servizi dove non ci sono iPad per fare, dove non ci sono stati iPad per far connettere i propri figli la mattina a scuola quando c'è un solo computer e a casa devono lavorare mamma e papà e il figlio si deve connettere a scuola quindi non è proprio facile quindi in un contesto di questo genere è enormemente difficile che il sistema abbia retto anche perché le persone ci hanno messo tanto di proprio in termini di pazienza di buona volontà ti faccio un esempio che mi ha colpito particolarmente ti ricordi quando si diceva ci appelliamo al buon senso delle persone no e allora noi accendevamo la televisione vedeva il presidente del consiglio che diceva ci appelliamo a il senso di responsabilità delle persone. Ecco, immaginate un cittadino di uh, Cosenza, fine aprile. Il presidente del Consiglio appare in televisione e dice signori dobbiamo aspettare ancora una decina di giorni, ma i primi di maggio uh, inizieremo la fase 2. Dopo mezz'ora si trova la presidente della sua regione, che dice no, in Calabria noi possiamo iniziare prima, iniziamo fra tre giorni. Primo disorientamento. Dopodiché, dichiarazione del sindaco della propria città che dice no, noi non siamo d'accordo con quello che ha detto il presidente della regione e domani mattina disapplicheremo la decisione della regione. E ti credo che tu ti appelli al senso di responsabilità delle persone, perché se le persone si dovessero affidare a quello della politica, avrebbero sentito in tre ore tre indicazioni diverse. E a chi mi affido? E le abbiamo sentite, devo dirti tanto. Di questi tempi devo dire abbiamo detto tutti un po' qualche sciocchezza eh, devo dire eh, una di quelle che sento adesso scusa se te lo dico che non c'entra niente però io l'altro giorno beh ci sono due cose due sciocchezze che io sento adesso eh, eh, forse non c'entra niente con quello che stiamo dicendo però io voglio dire questo che questa epidemia è global no abbiamo detto che ci abbiamo pure tardato a dire che era global perché prima pensavamo fosse local fosse a Wuhan, no? Dice, sta lì, tranquilla, era come Ebola, vi ricordate? Stava laggiù in quel posto lì e pensavamo che Wuhan rimanesse là. Poi in un certo punto finalmente l'OMS con ritardo ha detto sì sì, è global, benissimo, ma adesso però stiamo tornando al local, cioè ci stiamo occupando del ogni paese, pensano, della propria epidemia, che è giusto perché io voglio sapere che sta succedendo in Italia, però attenzione, siccome questa è un'epidemia globale, Beh, il virus ci mette un soffio a tornare avete visto che succede insomma voglio dire hanno chiuso Germania ha chiuso Pechino ha richiuso Djokovic il grande eh, ha fatto un torneo tan, si sono infettati tutti no lo sto dicendo per dire ma non è perché voglio preoccupare le persone dico che bisogna ancora mantenere un scusa questa è come si chiama la pubblicità progresso all'interno di questo spazietto cioè bisogna ancora stare un po' in campana perché questo virus è insensibile al calore oggi fa 31 gradi e qui a Romanzo so, parte 2 ehm, tanto è vero che a Manaus diciamo dove c'è un disastro di casi in Brasile fa 50 gradi all'ombra oggi ehm, e quindi questo virus poi comunque piglia l'aereo come diciamo come tanti quindi eh, Ecco, ancora non è finita completamente. Eh? Io spero che invece lo sia eh, adesso e spero che quella che tornerà a ottobre sia diversa. Però, forse, come dicevi tu, bisogna che ci prepariamo, ma non alla nuova epidemia. sì approfittiamo di questo per sistemare questi sistemi sanitari. Almeno fare qualche cosa di concreto. Perché una cosa è parlare di medicina del territorio, un'altra cosa è organizzarla veramente. Sì, eh, perché quello che, che dici mi dà la possibilità. Da, in senso opposto di dire proprio perché è così global non è che puoi pensare chiudendoti nella tua casa anche se c'è un perimetro un pochino più ampio di salvarti da solo perché poi gli altri poi si vede ognuno si arrangia per, per conto proprio lo dico perché se da un lato c'è questa specie di, di, di incubo per cui canale televisivo che vai eh, virologo o scienziato che trovi ma, diciamo ne abbiamo parlato in altri casi e si crea anche un certo tipo di disorientamento però su quello puoi anche dire beh, entro certi limiti viviamo un'esperienza nuova ci sta che ci sia ci sta, anche sì. un'evoluzione però dall'altra parte non è che puoi avere dei modelli organizzativi di tutela e di prevenzione così diversi da realtà a realtà o no, diciamo eh, non è che c'è il test comunale per cui ogni comune si viglia, va a pigliarsi il proprio test sirologico, se lo organizza, si fa la propria gara d'appalto, vede chi glielo dà e si organizza. Per cui eh, nella sostanza, anche se non lo richiede nessuno, diciamo, è quasi che riconoscesse una patente di immunità, anche se tutti dicono che non c'è, però nella sostanza chi lo fa e chi non lo fa. E allora c'è qualcosa che non funziona da questo punto di vista. Il test siologico funziona se c'è anche un modello per organizzare i tamponi che è in qualche modo conseguente, se ci sono tempi certi per la modalità organizzativa, se c'è una corretta informazione, se tu sai quando devi utilizzarlo e quando non utilizzarlo, a che Ma serve. Infatti, infatti questa è un'altra delle cose che mi fa, sempre faccio la pubblicità a progresso, eh, poi ti chiedo una domanda, una risposta a una frase che ho letto di un mio amico che, che ha scritto un articolo eh, la salute non è una merce la sanità non è un'azienda poi mi rispondi dopo eh. Eh, no una cosa che a me fa un po ridere purtroppo in senso negativo è quando dicono sai ci sono più casi perché abbiamo fatto più tamponi allora questa è mm, un modello corazzata potiomkin perché perché è come dire, ci sono più criminali perché la polizia è andata in giro a scovarli. Ma a me di quello che fa la polizia, cioè, mi interessa e sono lieto che vada in giro, ma a me mi interessa il numero dei criminali, non del fatto che sai, è successo che la polizia si è data una mossa e è andata a, a, a cercare questi. Quindi i, i, a me quello che mi interessa non è tanto che sono stati trovati e che sono stati trovati allora mi, mi preoccupa il fatto che il numero dei casi a oggi ieri era benissimo ci sono modelli matematici che dicono che noi entro l'estate dovremmo arrivare poi finalmente a zero e poi ci sarà eventualmente però appunto bisogna prepararsi alla seconda ondata allora questo discorso tra sanità pubblica e sanità privata che poi che, che, che vuol dire? cioè cioè la sanità pubblica probabilmente non ce la fa da sola giusto è, è, è così e allora qual è il ruolo della sanità privata eh, perché forse è importante però forse va governata non lo so beh io penso che ci sia bisogno di assoluta trasparenza anche sul fatto che c'è un soggetto che guida e un soggetto che aiuta nel senso che il servizio sanitario nazionale non può che avere una forte prevalenza del servizio pubblico dopodiché c'è una parte rilevante di privato convenzionato come il servizio sanitario nazionale che nel momento in cui è convenzionato eroga un servizio pubblico e ha i diritti e i doveri del servizio Beh, pubblico come, come hanno fatto i medici di famiglia devo dire i medici di famiglia ah, che vabbè. hanno pagato un prezzo che sono privati no scusa questo lo ricordo ai cittadini come i medici di famiglia sono medici, sono professionisti privati, convenzionati, che hanno pagato anche un prezzo importantissimo. Forse loro andrebbero un po' rivalutati dentro la medicina del territorio, cioè vanno agganciati a questa... Che loro lo sono però, loro lo sono perché vedono il paziente, non so come dire, loro sono patient-centered, come dicono. Quindi eh, loro sono i primi che sono veramente agganciati al territorio e quindi forse andrebbero rivalutati, in qual... non rivalutati, perché la gente già li valuta, però andrebbero messi dentro un sistema organico, penso eh... e poi i, i, secondo me svolgono anche una funzione proprio questa tipologia contrattuale, se ben gestita, svolge anche una funzione di garante nei confronti del cittadino, che non sempre la pubblica amministrazione ti fa certo esattamente quello che ti andrebbe fatto in alcuni casi a proposito di azienda che si diceva prima ti dà quello che gli conviene di più e non è detto che quello che conviene di più all'ente pubblico sia quello che conviene di più al cittadino questo va detto in modo molto franco ma molto infatti, infatti hai ragione perché io per esempio ho mh, difficoltà a volte con alcuni pazienti amici, conoscenti che hanno non so, un cancro e che sono seguiti in una certa struttura di, di eccellenza da un oncologo di chiara fama e naturalmente però se hanno un effetto collaterale o si sentono un po' male, il medico di famiglia, siccome non è coinvolto, scusate, lo dico, non è coinvolto nelle cure oncologiche, perché sono ospedaliere, né il farmacista che non dispensa quel farmaco, non sanno nulla. Cioè dice vai dal dottor Pischetti, torna dal tuo oncologo. Vabbè, ma dice quando ci quando lo, quando lo becco il mio oncologo per sapere se questa botta di nausea, scusa io parlo così come sono perché, eh. Eh, perché sono stato tanto medico, quindi lo so bene eh, voglio sapere se, se mi devo preoccuparsi e devo chiamare il 113 e andare in ospedale allora non ci sono risposte sul territorio a volte se la medicina è troppo ospedalizzata questo è quello che io noto qui intorno eh. Sì, lo è e devo dire che da questo punto di vista quando eh, ti, ti dicevo che bisogna cambiare proprio il modello e così provo a dare una risposta a quella domanda che mi facevi prima eh, la, la, la medicina non è una merce la, la salute non è un'azienda un azienda. ok allora però io poi sono una persona molto concreta mi piace andare alla radice delle cose perché se no certe cose restano un po' degli slogan ti faccio un esempio eh, nell'emergenza nell covid c'è un'azienda che decide di fare una donazione una donazione al, ai arti oncologici, visto che parlavamo di oncologia, di una serie di strumenti che servono per fare uh, il, uh, il teleconsulto, la visita a distanza, diciamo, per poter far sì che le persone che devono fare, ad esempio, il follow-up nei limiti del possibile, non ci vadano in ospedale. Che lo facciano prima, con loro col, col telefono, non so, in qualche esatto, modo esatto. E che ci sia anche la possibilità mettendo dei video. Che uh, i, i medici si mettono Qua in collegazione diagnosi, sì, sì, no, perché la telemedicina molti la intendono, che c'è il telefono pronto, non mi sento eh, bene. Non no è quella, non è, è, un è, po quella. è un pochino più avanzata oggi. Eh, sì. eh, detto questo, viene questa azienda e dà un milione di euro di donazione, che dà una serie di strutture. I primari erano molto contenti perché avevano queste cose a disposizione. In due di queste strutture, i direttori generali vanno dai primari e mi dicono: no, non le puoi utilizzare. E perché non le posso utilizzare? Perché non essendo questa prestazione codificata, rischiamo di essere denunciati per danno reale alla Corte dei Conti, che è come se avessimo dato una prestazione gratis. gratis eh, certo. Allora, se questo qui vuol dire non è un'azienda, dammi l'azienda, perché il problema per quanto mi riguarda è che il modello funzioni perché se è basato su un modello burocratico legato alla contabilità di stato dei 200 anni fa e, quando... e, e beh, è questo è il fatto dell'azienda a me infatti io devo dire che sono abituato alla USL Scusa, eh, da vecchio medico anche di famiglia io avevo la USL l'unità sanitaria locale e poi è diventata ASL Ecco, e, e poi è diventata ASS in alcune regioni azienda sanitaria socio-sanitaria territoriale allora eh, questa è una cosa molto importante perché poi volevo tirare fuori un'altra sciocchezza oltre a questa poi eh, ci organizziamo e facciamo questo convegno sulle cure territoriali perché secondo me è una cosa molto importante da fare eh, ci sarà questo vaccino pare no? tutti lo stanno quasi eh, diciamo io ho qualche dubbio che sia prestissimo lo dico, devo dire la verità però vabbè mettiamo che adesso arrivi adesso vuol dire entro quest'anno non credo che arriverai prima della nuova ondata possibile che non voglio portare sfortuna ma insomma siccome i virus respiratori fanno così vanno su e giù potrebbe tornare sto covid però mai lo conosciamo un po bene secondo me eh sappiamo un po' cosa fare adesso per esempio queste cose che dicono che gli anziani muoiono meno no, che le persone muoiono meno beh, ci sono vari motivi, innanzitutto l'età media è calata di chi va in ospedale cioè di chi si ammala perché? Perché gli anziani sono stati tenuti a casa di più, si sono preoccupati adesso hanno capito che sono loro quelli che devono essere protetti, quindi è calata l'età media ed è il motivo per cui in Africa ancora ci sono meno morti che da noi perché l'età media lì sono 24 anni eh, e le persone giovani in questo video se lo reggono meglio, tutto qua. Allora, quindi adesso abbiamo imparato tante cose, proteggere gli anziani che sono quelli più a rischio di avere malattie gravi e di andare a finire in ospedale. Sappiamo anche come gestirlo un po', con qualche terapia diciamo di supporto, perché ancora il farmaco vero non c'è, però insomma comunque i miei colleghi clinici hanno scoperto tante cose eh, e questo è importante. Eh, quindi tornerà, ma in modo diverso. Se metti che arriva questo vaccino, che, che facciamo? Cioè, ci sarà lo stesso problema che, che abbiamo sempre avuto tra ricchi e poveri, tra chi ce l'avrà e chi non ce l'avrà? Eh, ci sarà un problema di accesso alle cure? Ecco, diciamo, questa è una domanda. Come facciamo a evitare questa cosa qua? Beh, è, è interessante perché ora ritorniamo ad un tema che si diceva che citavamo prima perché queste sfide sono uh, sfide globali che non si possono gestire a livello di singoli paesi uh, per quanto riguarda le tematiche legate all'accessibilità perché bisogna far sì che tutte le persone abbiano lo stesso eco accesso in tutto il mondo perché le nostre economie, i nostri paesi, le nostre vite sono assolutamente interdipendenti perché non puoi pensare che nessuno si salva uh, da solo perché non, non c'è un problema etico, c'è un problema politico, ce ne sono tantissimi e c'è bisogno da questo punto di vista ancora di più di multilateralismo quando qualcuno dice che in qualche modo, sai, tutto sommato gli inglesi fanno per conto loro, gli americani si trovano una soluzione i tedeschi vedono gli affari loro Diciamo, to, come tu ben sai, perché ci sei passato direttamente, la grande sfida sull'AIDS a livello globale, eh, abbiamo iniziato a vincerla quando i paesi hanno capito che dovevano andare al di là degli, dei propri egoismi, perché, ripeto, nessuno si salva da solo. E questo è il primo grande insegnamento di tutte le, le, le grandi pandemie che ci sono state nella nostra storia. Lo dico perché... Dobbiamo rendercene conto e convincercene, perché se qualcuno non l'avesse ancora capito, visto che tutto sommato, e diciamo, è, ed è brutto dirlo in questo contesto, ma poteva andarci persino molto peggio di come c'è andata, dobbiamo iniziare a convivere con una fase diversa la nostra storia. Per cui ah, potremmo avere nei prossimi anni altri... BIOS di questo genere, un, bisogna ripensare la ricerca, bisogna garantire una, un trasparente ed equo accesso a tutti quanti all'innovazione, il che vuol dire che i paesi devono trattare con le aziende anche con un approccio multilaterale. Sì, e io eh. penso che oggi, questa, sarebbe uno, questa è un'occasione straordinaria, come è stata anche l'AIDS, io sto parlando di vent'anni fa, insomma, quando c'era il problema dell'accesso ai farmaci, qui si, morì, qui si viveva e lì si moriva, no? tutto è stato fatto una battaglia importante eh, che ha coinvolto anche le aziende produttrici che hanno capito diciamo che eh, attraverso dei, dei rapporti pubblico privato trasparenti, cioè guarda è inutile che eh, qui faccio un prezzo di un certo tipo e lì il brevetto lo regalo ai, ai paesi più poveri o comunque lo, lo, attraverso sistemi che hanno inventato, il Medicine Patent Pool adesso non ne voglio entrare ma insomma ci sono dei sistemi e secondo me questi epidemia anche dal punto di vista dei, dei, dei, dei farmaci, dei vaccini sarà un modello proprio per ridisegnare il rapporto tra pubblico e privato perché ne abbiamo sempre parlato del pubblico privato eh, dicendo ah è essenziale è essenziale ma poi non l'abbiamo mai sviluppato veramente no? Eh, diciamo per capire come andava regolato e quindi secondo me questa è un'occasione straordinaria sai qual è l'altra cosa che penso sia straordinaria, di, straordinaria? fuori dall'ordinario di questa epidemia che ha fatto capire finalmente du, due, due cose e qui ti lascio, scusami se parlo troppo perché sei tu che devi parlare invece adesso io sono un chiacchierone allora uno ha fatto capire il concetto di salute globale, cioè perché io quando eh, ho inventato il Centro Nazionale per la Salute Globale all'Istituto e anche il Festival di cui stiamo parlando, dicevano, ma che è questa cosa? Ma di che state a parlare? Dico, eccola, questa è la salute globale. Eh, te, ce l'hai proprio davanti. Il problema è questo, è che siamo tutti dentro la stessa baracca, stessa terra e, e, e i virus vanno come gli pare. E l'altra cosa invece è il valore economico della salute qui ci vorrebbe Giovanni Vecchi a spiegarcelo, io ne avevo parlato tanto con Jeffrey Sachs che era un grande economista che tra l'altro qui ho lavorato ai tempi dell'accesso alle cure per l'AIDS, lui aveva scritto un libro in cui parlava del valore anche economico della salute l'abbiamo visto qui, cioè uno stato di salute precario o anche il rischio di ammalarsi, ha creato una bolla economica pazzesca che non c'era, non si vedeva da 40 anni cioè la salute è diventato il motore in positivo e in negativo di una crisi economica spaziale, cioè si è capito che vuol dire stare bene, oggi si è capito, un paese che o sta male o rischia di stare male non cresce, eh, anzi va giù a picco come purtroppo molti paesi stanno facendo. Sì, eh, de devo dire che per chi come, come noi insieme con te e con tanti amici ci siamo occupati di servizio sanitario nazionale per tanti anni una delle cose che mi colpiva sempre è che quando tu parlavi anche con un leader politico importante devo dire abbastanza trasversalmente anche brave persone cioè gente che crede nell'importanza dei servizi sociali nel nostro paese quando parlavi di servizio sanitario ti guardavano sempre con un'aria un po' sognante come se tu stessi parlando di qualcosa che veniva da Marte eh, eppure lo ricordo a me stesso il servizio sanitario tra spesa pubblica e privata ogni anno mobilita oltre 150 miliardi di euro di risorse che è una, una quantità di risorse gigantesca e allora tu dici se governi la cosa pubblica come fai a non occuparti di un tema così importante in questo momento così come eh, sono a, a, diciamo, siamo un popolo di commissari tecnici della nazionale siamo diventati anche un popolo di biologi in parte siamo diventati anche un, un popolo di ministri della salute perché eh, anche abbastanza trasversalmente mo tutti sembrano essere esperti di servizio sanitario nazionale e di lotta alle disuguaglianze io penso che invece molto più concretamente ci siamo resi conto che A è un elemento di coesione sociale fondamentale a proposito di quello che dicevamo all'inizio sul servizio sanitario universale che garantisce a tutti l'accesso alle cure secondo è un elemento di sviluppo economico straordinario perché le competenze che ci mancavano ci rendiamo conto quanto ci servono in questo momento e quanto è, è fondamentale il fattore umano, ma la ricerca è tutto l'indotto che questo produce. È un elemento di sicurezza, di sicurezza nazionale da questo punto certo. di vista, perché è, è un asset strategico, perché eh, diciamo, l'economia, abbiamo visto, che un problema sanitario è stata completamente bloccata, meno oltre il 10% di PIL, vuol dire che vieni distrutto se non hai un sistema funzionante e in tutto ciò ti do un dato che mi ha particolarmente colpito sai che diciamo, il mercato del turismo si è bloccato in tutto il mondo no? per questa vicenda e l'Italia negli ultimi anni aveva perso parecchi punti nella classifica delle mete più ambite perché più, diciamo, i cinesi sono ben organizzati attraevano persone eccetera eccetera sulla base delle indicazioni che fanno, stanno facendo in questi mesi eh, il, le, le grandi agenzie, i grandi tour operator americani, eh, nelle prime tre eh, mete preferite dopo la prima fase del covid viene sempre indicata l'Italia, perché? Perché ora in questo momento si sta cercando un posto che abbia un servizio sanitario che funzioni e che in caso di emergenza si possa prendere cura di me, quindi il bene Salute non è un solo un bene intangibile come ci siamo detti in tanti casi, ma anche un'occasione di sviluppo che non possiamo lasciarci scappare nel nostro paese. No, ma io non sono assolutamente convinto, vedi, questa qui è la prova proprio del valore. Io a volte quando facevo quei talk sulla salute globale c'era un capitolo che era il valore della salute, no? E questo, ecco, cioè questo lo capiamo anche di una salute. Eh, non soltanto di quella che non c'è cioè di tutti i morti che ci sono stati di tutte le persone ammalate ma anche del rischio cioè della paura di star male che cosa ha combinato o no? cioè, anche delle misure che sono state prese giustamente per evitare che il paese si ammali quindi fa tutto parte della stessa, della stessa cosa se non ci fosse stato il covid saremmo stati tutti al lavoro allora insomma questo è un, è un valore secondo me importantissimo, cioè che abbiamo riscoperto e devo dirti, tu hai parlato dell'articolo 32, no? Io siccome tu di quello poi ti occupi e anche noi ci siamo occupati di questo quando, perché poi la salute globale diciamo, la global health come, come la chiamiamo in modo anglosassine, è in realtà occuparsi di diseguaglianze, cioè il, il fil rouge della salute globale sono le diseguaglianze di salute, tra nord e sud, ma tra paesi no, in, all'interno del all'interno delle persone ricchi, poveri, cioè, quindi le diseguaglianze sono il, il, diciamo, il tema dominante di ogni centro che si occupa di salute globale e devo dirti un'ultima un cosa che me l'ha venuta in mente, è che eh, l'articolo 32 della ricostituzione che tu hai così carinamente ricordato ha una frasetta alla fine che a me mette i brividi adesso in questo momento mi sono venuti i brividi perché dice che la Repubblica eh, fornisce cure gratuite agli indigenti. cioè questa è una frase. Al di là del, di dire che la salute è un bene individuale e collettivo, eh, vabbè, e questa già è una cosa, be... già una frase che va oltre, no? Eh, va va molto oltre anche la definizione dell'OMS che è molto riduttiva, scusa lo dico che è molto individualistica cioè il benessere totale di una persona che non sta, non sta né malato, ma sta pure felice adesso eh, ho detto frammette ma eh, lì dice che è, che è un bene collettivo la salute e qui l'abbiamo visto però dice anche che lo Stato, cioè la Repubblica eh, procura le cure agli indigenti cioè è, è lì la base fantastica del nostro sistema universalistico cioè quello di cui abbiamo parlato all'inizio no? è una frase bellissima che i nostri, e ci fa capire anche come diciamo sia cambiato anche come si può dire il livello diciamo dei nostri politici eh, negli ultimi anni cioè quegli anni insomma, hanno scritto una cosa che fa veramente eh, a volte fa venire i brividi eh, la, Costituzione, la nostra Costituzione fa venire i brividi se voi andate a vedere quello che fa Benigni che lo fa in modo molto carino eh, eh, recita i primi dieci diciamo le, le basi della Costituzione una per una beh, è pazzesca, no? scusa, adesso mi sono un po' allargato ma sto cercando di movimentare la giornata pensa che quella frase che dice che l'Italia ripudia la guerra te la ricordi quando Benigni perché la parola scusa è fantastica, è così come delle cure agli indigenti, perché gli indigenti non vuol dire ai poveri, attenzione, è molto raffinato, è la stessa cosa del ripudio alla guerra, perché avrebbe potuto dire anche è contro la guerra, non gli sta bene la guerra, non farà mai la guerra, invece ripudia è una parola italiana fantastica che hanno scelto da qualche parte, qualche genio lì da pescata. Scusami questa... Eh, grande chiacchiera sulla Costituzione perché però il clou della nostra costituzione è la salute che non c'è ripeto in tantissime Costituzioni del mondo Lo sai che l'America c'ha la felicità nella Costituzione ma non c'ha la salute ecco lo dico perché vedete cosa sta succedendo negli Stati Uniti col Covid sì diciamo che ci hanno qualche problemino eh, in questo momento e ci rendiamo conto anche di quanto sia importante il servizio sanitario nazionale proprio in momenti del genere e perciò è ancora più importante eh, alla fine di questa fase ricordarsi che non solo va tutelato ma va reso esigibile per tutti perché se è un valore così importante non può essere una cosa eh, non può essere uno strumento di qualità per un numero limitato di persone o per alcune aree del paese eh, perché se è così importante se ha tutti i valori che gli abbiamo dato di carattere economico, sociale, di sicurezza eccetera eccetera deve essere accessibile a tutti quanti eh, in tempi eh, accessibili con una eh, differenza tra pubblico e privato ragionevole perché qual è il problema? Il rapporto tra pubblico e privato diviene un problema quando tu vai in ospedale e devi aspettare sei mesi per eh, la lista d'attesa pubblica e tre giorni per l'intramenia. È ovvio che a quel punto diventa un problema. Se invece c'è una lista d'attesa ragionevole, un gap ragionevole, come c'è in alcune aree del paese il che vuol dire che le cose possono funzionare perché sì, non certo. siamo, ci sono esempi ci sono esempi virtuosi ci sono e per cui è questo che poi mette in discussione quell'elemento tanto importante eh, quanto intangibile anzi essenziale ed intangibile che è la fiducia perché poi tutto quello di cui stiamo parlando si egge sul fatto che le persone si fidino del sistema che si affidino alle, a, a coloro i quali ne sono esponenti quante volte abbiamo parlato del rapporto di fiducia tra medico e paziente, tra istituzioni e cittadini eccetera eccetera che poi in qualche modo è il collante di tutto quello di cui abbiamo parlato e che rimane il bene più importante per quanto ci riguarda, per il presente ma soprattutto per il futuro Antonio io ti ringrazio mi sa che siamo arrivati cioè, ma mi dicono che ecco, abbiamo parlato un sacco io ho straparlato, ho detto di tutto eh, no, no. Eh, mi, fa, eh. mi fa tanto piacere chiacchierare con te, Tanto ci vediamo poi stasera a cena, no? Adesso esatto, esatto, scusate se... Al solito, al solito posto. Continuiamo la nostra discussione sui sistemi esatto. sanitari. Allora intanto io volevo ringraziare eh, la terza per aver organizzato questo Global Health Now. Devo dire che ci sono delle persone dietro questo, tipo Camilla, che vi manda tutto, Camilla Carabini, eh, Marco Simonelli, Grazia Sisti, che sono eh, coloro che organizzano tutta questa serie di Global Health Now che, vi consiglio di andare a seguire eh, perché c'è gente, eh, gente fantastica e, e tra l'altro ognuna di queste chiacchiere viene registrata, sta da qualche parte nel sito eh, quindi io intanto vi ringrazio tutti vi dico buonasera eh, grazie Antonio veramente per il tuo tempo sì, e, sì. E, sì, e, in, a e a prestissimo mio. grazie arrivederci a tutti, buona giornata ciao Ciao ciao.